Mi chiamo Stefano Rò, e sono il coordinatore dell'Hotel Sole Blu di Rimini, 3 Stelle Superiore, aperto tutto l'anno. Ha semplificato la mia vita e ha in qual modo anche semplificato la vita dei miei collaboratori. Di conseguenza abbiamo avuto tempo di fare il nostro lavoro di sempre, front office, accoglienza. Mi ha portato eh, l'immediata diciamo, risposta del cliente ai nostri servizi e di conseguenza non ho perso nulla diciamo, di prenotazioni e ho aumentato così le vendite. Sì, lo consiglierei, lo consiglierei questo sistema e, ed è perché è, molto, è fatto molto bene, devo dire, è stato curato nei dettagli, per cui così. Ripensandoci un po', Sinceramente ho paura a consigliarlo perché in effetti potrebbero diventare dei uh, competitor molto audaci.